Ciao a sì, ragazzi, noi no, siamo Dynamics e Marco 007 E siamo tornati su Kirby Star Wars Allora, in questa parte continuiamo alla Stargast quando Marco vuole muovere sì. Muoviti Marco! Spero che nella Stargast si salvino gli amici Perché non so se cominciano i soldi Ok, continuiamo con lui E facciamo il livello 2 Oddio, oh qui c'è ancora il pavaccio, acceso, perché? Perché l'hai spento la... la... Uh, Lasciamo stare. Uh, quando vuoi Ok la... la... la... la... E' grosso In ala aria per diventare più grosso La cosa che mi chiedo ma non si fanno male a rotolare così Soprattutto a estendersi come, come plastica non, non ci vede enorme rispetto agli altri no. Oh! Oh! Oh! Uh. Oh! Ah, naturalmente si azzera tutto quando quando Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! un nuovo livello del gioco ma non della Oh! Thank you. Ok, ok, ok, ok, ok. sharp Oh wow, ci serve un. un Quadri di. quadri Para, soli, para para di parasoli, para soldi. Para ti. Fogli. Para oh, Se magari lo facevi prima. Io, cosa? non tu, lui, sto qua, sto scrivendo. è bello che non prendiamo danno Ok, speed level 2. Non abbiamo ancora preso l'acqua. Il che gli suona strano. Vabbè. Ah, lì, praticamente col parasole è la nave. E chi è che ha usa l'abilità parasole? Fa leggermente stupido. Soprattutto in battaglia ovviamente non non la puoi usare per mare, ma in battaglia no, no, no. io nell'arena non uso mai parasoli per no. eh lo dovremmo fare questo non è vero, sì. è inutile per il 100% certo certo, poi non è per il 100% certo certo. lo so ma noi dobbiamo farlo off camera e poi mostrare Sì, eh? e tu non vuoi fare... mostrai quel tubo che arriva al mondo 2 però vuoi fare Vuoi fare tu? Cioè, sono un perfezionista, okay? Ah sì? Quel tubo lì non mostrava niente, niente. Lo so, però almeno era qualcosa da mostrare, è utile. Invece questo non era utile. No, non era, era, non era utile. Sì, era utile. Invece adesso qui dimostra che sai tu. No, ti prego, non lo faremo. Sì, Marco. Io non lo faccio allora. Fallo tu. Ma una... io ho fatto la modalità. Allora mi devi prestare la Switch. Ti conosco. Cosa è successo? No, ma no, che no, cosa è successo? No. no. Okay. Mm. c'era il grasso Kinder Schiuma. Sì. Quando volete, raga. L'abbiamo già fatto. Vedi che c'è Ah, grazie. Ho bisogno di un po' d'ombra, vai. Grazie per averci testo che che non posso camminare al sole, è caldo. Uh -huh. We don't need them! Yeah! Ecco, la volta che sono. Paura che l'attacco, il primo. Io ho ripreso la maglia spazio di posto nel modo di.. Sparo io, ma. Cazzo! Wow! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Vedi che è una scimmia, non è un Oh! Io la chiamo sempre lo scimmia. So, di però è una scimmia. scimmia di... Ma è una, una delle specie. Monchini. Di Monchini. Di. Eh no, Monchini. Cioè un di Monco. Ah lo allora, sai che è <ride> il boss finale... Aspetta, aspetta. Il boss finale di Kirby Battle Royale. Sì, lo so che è. L'ho fatto con tutti gli si Yay, checkpoint! Ah, perché te ero andato io a potrei... la musica di sì, va Vabbè. Vabbè, si chiama The uh, De De Destroyer. Lo so. È simpatico, non lo so. Au The Punch! Vush! Andiamo! Vush! Swash! Yeah. Mm. Aia! Bravo, Buono! Aia! Metà hai. Vai tu avanti, io cavo. Dipendetemi a ogni costo, stupidi schiavi! Ah, sì! Tu sei il mio schiavo! Meno <ride> male che non è un nemico con Eh. Grazie a Dio, il power up ripristina l'energia. O almeno quelli della vita. Grazie al power up sono riuscito a ripristinare la mia energia. Wow! Sì, grazie. Volevo dare al fitch il power up. Ho detto che volevo dare al fitch il power up. Ma che ti serve? Ninja, non ti serve a niente. Ti serve semplicemente una vita di taglio E acqua O vento Lei ti ha pure detto spada. Lo so Perché ce l'avevo io E, se e non come, ce come cui ninja. E se non ce l'avevo avuta? Ninja E se non ce l'aveva nemmeno lui? Se aveva ninja. perso la facatana? Sempre ninja se lui aveva preso la sua katana per strada, Prendi un altro ninja. E se gli era caduta una lava, vai. Gli... Prendi un altro ninja. E se muori? Non ti dice niente, tu non prendi nessun altro ninja. Uh, un Qual Quale hall? Quale hall? Non è una hall, è semplicemente uno stato segreto. E la sarà life, non sarà una hall. Ma ah dai, dai, tu chiamarle Hall. Chiamarla Hall. Chiamarla. Questa è l'unica stanza segreta che si scelga. Sì, com'è, quella di Wispy e che abbiamo mostrato. Quella è una Hall. Non è una hall. Sì, è una Hall. Taglio. Ah, ok. Pip! Posso volare tu no Vai che si speedrun yeah. io sono un po stanco il terzo video che registriamo di... e ne dobbiamo fare qua continua lo sai che avrei dovuto prendere una roccia non stavo guardando Mi hai seguito <ride> E' detto, Capo dobbiamo fare un tubo nella lassa Ok capo arrivo ah. <ride> Hai visto? Guarda, è luminoso Voi siete luminosi Questa come la spiega allora? Amore. Poi è morto Kyle Chissà no, che se, se, chi deve De visto che è un pinguino sopravvive. Cioè, <ride> Ma dire, chissà se l'acqua visto che è bagnata sopravvive nella lava. La logica di Marco. Beh, la vita no. può stare sulla lava. No. L'acqua si evapora in due secondi sulla lava. Sì, però lo sgoccio può stare sull'acqua. Non lo so, Kirby sa per fungui. Forse non è così. Puoi surfare sull'acqua, ma perché vai veloce, ma l'acqua poi evapora in due secondi. Quindi? Se sei veloce magari a surfare sull'acqua. E poi non era lo sgoccio, cioè il garba lo sta. No, nel senso, sgocciolo e Kirby acqua possono farlo. Il via questo in piedi sta facendo lui anche. Sì, ma eh, anche qui c'è più di Non so, però io stavo facendo. Io perché... intendo. Che... Io ho detto sgoccio e tanto che Ho capito, ma io stavo dicendo. Solo tanto perché servi, non significa che puoi stare in acqua. Se uno serva sul, sulla lava con l'acqua, se esistesse il suo potere magico. Qui servirebbe. Non è vero. Impossibile. Ho detto se esistesse sì però è impossibile, comunque, sì, sì, sì. comunque la, la lava è abbastanza calda per far impurrare l'acqua subito eh sì uno il tempo che serve, va alla velocità che è che va basso, non è vero per fare un esempio, per fare un e, uh... ma non è abbastanza? sì che è abbastanza ma vabbè lasciamo stare, noi che siamo degli scienziati no? e poi non si può surfare sulla lava con l'acqua si metti dell'acqua dell sulla lava eh, ti metti delle pistole d'acqua sui piedi ad esempio non lo so Fire! Dubai! Questa rallentata è un'altra musica che di Kier Dammi il fuoco! <ride> che fa? E il qua? Dammi, fuoco. Eh. dammi il fuoco, Un Oh martellino! Non alzare, faccio io! Oh. Alleluia. Tu non ce l'hai il fuoco, io voglio il fuoco E io, anch'io voglio il fuoco, posso averlo Entra XD Oddio, <tose> stavo morendo <tose> Che cos'è? Non ho non non preso l'acqua per niente Sì, l'ho visto io gli ho visti Go go go Cioè abbastanza nutriente per curare lo Sapete che Anche solo le le... una cellula di Dio Il Dedele ha fatto E' fatto di cibo lo... Beh eh, anche noi siamo Cosa è successo al mio martello? Lo spendo no, no, no. Perché era mi fuono lo... No E' una ma... spazzolina ma spendo No no no è che l'ho caricato troppo Perciò. Vediamo non così. Vedi, è perché l'ho caricato troppo ah, bastone Guarda Forse Cos'è per questo che hanno messo la vita a bastone? No, non è, non è di sicuro per quello Beh, voglio, voglio un martello diverso. Prova a caricare adesso ma si toglie comunque, normale anche mai... senza la vita no. uh -huh. Burn. io resto così. non è che muoio se lo tengo troppo no è così perché chi deve, deve non riesce più a stare con me ma lo so sai che stai morendo si sì, lo so che sto morendo non ho ancora preso danni da quando sono a vita così ma per fortuna Max Max Tranne l'attacco Voglio l'attacco Max Perché ora c'è il boss che perché... Quanto ne so no, Non meca... è vero, è mica così Bella sta mosca, è tipo Cowboy Non serve che prendi Le cose perché i pulsanti? Puoi volare qui e c'è la comunità. Sì, ma forse è tipo più veloce. Ok, adesso rimane. Non è vero, è più e gli veloce. Gli tutti più... I nostri amici. Possiamo anche la... lasciarli sai di All'inferno. All All'inferno. No, allora. Tu, tu tieni la combinazione martello-vento, anzi, delle de de martello dell'evento. De de mm -hmm. Sì. Ok, perché io adesso combatterò tr troppo io contro aspetta se deposito che succede mi togliere il fuoco no ok ho depositato me stesso e basta non cliccare i pulsanti vai su e basta no è inutile è no, tanto non, uno non dobbiamo avere amici due tu sei più veloce ok ora devo combattere Meta Knight in stile 1v1 quindi puoi anche andare nell'angolino Sì, ma non vale comunque perché Meta Knight lo so, sai però... Certo che fare vale. Perché lui ha i cloni, quindi se lui Cosa? Lo... Cosa? Guarda come fa il cloni Eh sì, è quella... E de, de, de come fa? Pampapapam Nella cazzina di vita li abbiamo tanto tutto Guarda, non possiamo eh sì, un casino di Vedi che in due non fa, non fa tre non diventano tra tu l'hai detto nell'episodio in cui c'era Meta Knight. No, no. Vedi Meta Knight ora che ti ho sconpito, noi siamo amici, vero? Sì. Ok, fine. Fine livello! No, non è vero, perché siamo ancora 19 minuti. E vabbè, chi se ne frega? Non è vero, ma perché siamo ancora 19 diciamo, minuti. No. no. Ok? Ci abbiamo messo uh, 13, 13, minuti, 14, sì. 13 minuti per il primo e 14 per il secondo. Va bene, ci vediamo alla prossima parte. Ciao!